Io sono distrutto raga, sonnissimo Guardando si sta, si sta davvero male Lasciate un bel mi piace No, ti vedo scuro Mi vedi scuro? Ok, vieni qua Buon day, benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo di nuovo a Verbania, doveva essere l'ultimo giorno ma in realtà non lo è stato e ho deciso di fare un video un po' particolare Innanzitutto lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale Oggi cosa farò? Praticamente ho deciso che voglio passare la notte in camera di mia sorella, ovviamente senza farmi sgamare Perché lei domani mattina avrà il primo giorno di scuola, nella nuova scuola, si dovrà alzare alle 6 del mattino e voglio essere io a svegliarla eh, cosa posso dire da... No. Oh, mia mamma ogni volta che registro un video le tagliano la lingua. <ride> Niente dai, vi lascio al video, mi raccomando. Vi ricordo, se non l'avete fatto lasciate un bel mi piace. Godetevi questo nuovo vlog. <ride> Ciao. Allora, la mia intenzione è quella di passare la notte dentro la camera di mia sorella Infatti ora vi mostrerò la sua cameretta così farò capire come passerò la notte Allora, questa è la camera di mia sorella oh, Ovviamente ci sono tutti i suoi idoli C'è Bjorn, Ben Fede, One Direction Lei con biondo, Irama Questa è la cameretta di mia sorella Cosa c'è di bello nella camera di mia sorella? Una bellissima cabina armadio, ok? Dove io ho intenzione di passare la notte Che è da proprio sulla camera di mia sorella Perché ho intenzione di passare la notte qua? Perché lei qua non entrerà mai e ora vi spiego anche perché perché praticamente qua dentro lei non ha i vestiti o cose sue ci sono praticamente i vestiti di mia mamma ok faccio vedere sono tutte cose dei miei quindi lei quando arriva in cameretta in teoria non entrerà mai nella cabina armadio perché non ha nulla da prendere e di conseguenza io posso star lì tutta la notte senza che lei mi tanto possiamo notare che anche la porta è piena di poster la sorella è tipo una fangirl numero uno mi raccomando lasciate un bel mi piace e Commentate con hashtag chiuse nascosto e iscrivetevi al canale. Io in questo momento sono da solo a casa e dovrò aspettare fino a stasera per fare questo, questo video. Diciamo, non è uno scherzo. Sono indeciso se svegliarmi in modo traumatico o in modo normale. Nel dubbio, caffè. sapete che mi carica un botto dal profondo del cuore a ringraziarvi perché in quest'ultimo periodo stiamo andando una bomba qui su youtube e il merito è solo vostro perché i video fino a prova contraria ve li guardate voi quindi davvero davvero grazie grazie mille e anche oggi come l'ultima volta voglio fare questa cosa e se vi siete iscritti al canale durante questo video vi state per iscrivere commentate con hashtag non iscritto che metterò il cuoricino a tutti e cerco di rispondervi dandovi il benvenuto cosa molto importante dovete seguirmi su instagram è un Giuseppe trattino basso trattino basso barbuto Ve lo lascio apparire qui Fate un bello screen ora Ok Così potete continuare a vedere il video E a fine video andate a cercare lo screen E potete seguirmi su Instagram Ok Allora la missione sta per iniziare Sono lì 10:30 10 e mezza Mi sorelle giù con i miei Io entro adesso in camera sua Con la mia scorta di cereali. è camera di mia sorella come vi avevo fatto vedere io adesso sapete cosa faccio tanto è ancora presto mia sorella verrà a dormire tra un po' io adesso li metto in disordine tutta la camera allora scelpa per terra ah, ci sono dei jeans ha piegati. Eh. questi qua questi occhiali ho deciso me ne impossesserò ecco qua ok ok ora entreremo in questa stanza qui e saremo qui tutta la notte aspettando che mia sorella venga a dormire se riesco raga cercherò di riprenderla cioè non quando entra perché se no mi sgama però tipo non so quando ancora non dorme che si sta facendo gli affari solo nel letto così cereali ah, la luce <ride> Molto spazioso quindi posso dormirci tranquillamente poi non so, eccoli ci sono pure eh, niente, sono caduti gli occhiali qua ci sono pure i cuscini perfetto, perfetto Cioè sicuramente non è che si addormenta subito Non è che si appoggia sul letto e si addormenta, Tirando fuori solo la fotocamera In modo tale che non mi vede E non faccio rumore Quindi adesso proviamo Tanto ho lo schermato che si gira Quindi riesco a vedere quello che Martina Martina No Come no? Lo stai facendo? È il primo giorno di scuola Sono le 6 e bisogna svegliarsi Perché? Sai dove ho dormito? No. Nella, nella... nella cabina armadio L'autocameretta Perché? No, poi quando sei più sveglia ti racconterò tutto Quando torni da scuola oggi Dai svegliati Buongiorno, Buongiorno. Sei pronta per il tuo primo giorno di scuola? No. Primo giorno di superiori? No E' solo sei? No. Buongiorno Martina, ciao ti lascio preparare Buongiorno, torno a dormire io Sì, me la dormo nel mio letto fino a domani Com'è andato il primo giorno di scuola? Bene bene Nella nuova scuola, primo giorno di scuola, com'è la classe? Sono simpatici? Sì, come al solito ho fatto io il gruppo di classe ah. Allora Martina No, non, te sei, non, non te ne sei resa conto perché stamattina ti sei alzata alle 6, era mezzo addormentata Io sono andato a dormire in camera tua e tu non te ne sei accorto Dove? Nella cabina armadio Perché? Ho piazzato un cuscino ho dormito, ogni tanto ti spiavo Che problemi mm -hmm. hai? Eh, che problemi? Eh No, niente, era giusto bene, non è che ho problemi, era per fare un video <ride> <ride> Ma russa? No, non russa No, infatti, cioè, a parte il caldo che faceva lì dentro, che stavo morendo, cioè, a parte il caldo, sono dormito bene. Scusa. Eh. Sì. <ride> e niente. Non ci credo. Oh, comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Si conclude qui, con mia sorella stupita, perché... Ma davvero, Marta, ho dormito bene. Eh? Davvero. Vabbè, lei non ci crede, vedrai nel video, vedrai nel video, ti vedrai tu che dormi, tu che usi il telefono, tu che ti cambi Come io che mi cambi aspetta? No, non si vede niente Mettete un bel mi piace, se avete visto il video fin qua commentate con hashtag Martina arrabbiata. Ci vediamo al prossimo video Condividete questo video con tutti i vostri amici, tutti i vostri gruppi su Whatsapp, mandatemi lo screen su Instagram che cercherò di rispondervi, io vi mando un bacione, ciao!